Zombie apocalypse. buongiorno a tutte e a tutti nuovo video vlog come state spero bene allora come vedete sono già vestita non sono truccata ma almeno le sopracciglia le ho fatte le ho anche dato un po' una non dico una taglizzata, ma più che altro una sistematina di qui, vedete, non so se si vede, però vabbè e niente, eh, io ho già fatto colazione, volevo farla insieme a voi, ma era troppo... Mh, non dico tardi, ma erano già più delle oltre e mezzo, quindi mi sono dovuta sbrigare e, allora, innanzitutto eh, tra poco devo fare il letto eh, in tutta velocità e poi, ovviamente, mi accingerò, non so se si... Sì, metterò a fare anche i piatti e, e niente, quindi ci vediamo dopo per eh, i saluti, vabbè, come al vita reale, tutte queste cose qui e eh, niente, a dopo. Ed eccomi qua con il mio letto disfatto e vi faccio vedere che c'è veramente un caos allucinante, ma vabbè, dettagli. E nel frattempo cerco di sistemare un po', vedete un po' la mia camera. Non molto disordinata ma una pena, vabbè lasciamo perdere meglio e eh, sì qua vi sto indicando bene bene mh, quanto disordine c'è ma adesso diamo un'occhiata e sistemiamo un pochettino anzi rimbocchiamoci le mani e sistemiamo tutto poi eh, eccomi qui che eh, intanto tolgo il pigiama tolgo tutto dal letto faccio prendere aria e poi eh, scuoto la lenzuola dal, dal, dal letto e poi ovviamente eh, faccio il letto un po' così alla rinfusa perché non ho molta voglia di farlo ma almeno metto in ordine il letto un pochettino così come fanno gli americani all'americana eh, come suol dire e poi cerco di sistemare un po' il letto ecco qua anche il, il piumone non so se qualcuno ha il piumone come il mio ma ho sentito dire che qualcuna che qualche luna ha il piumone come il mio e, e nulla praticamente eh, qui sto sistemando anche il lenzuolo oltre a sistemare il, ehm, il ehm, come dire il, il piumone e anche il lenzuolo tutte e due assieme e dopodiché ehm, cerco di dare una bella mossa al eh, letto cercando cioè di spostarlo un po perché io ho un letto che da una parte si è rotto il letto e dalla parte c'è la pedana, vabbè, quello sono dettagli ecco qui sto sistemando bene il letto lo sto dando una bella piegata una bella piega non so come si dice, vabbè non so parlare scusatemi e alla fine do anche una bella sistemata i cuscini da, tra la quale io con cui ci dormo e poi niente alla fine e li piego l'uno verso giù, sistema un pochettino. Vabbè, la finestra è aperta, ma quella chiudo perché tanto l'aria è abbastanza entrata e, e niente. Nel frattempo, sto squattando un po' di tele e, e basta. Sto sistemando anche il pigiama. Nel frattempo, mi guardo anche la tele, se la sto accendendo come potete ben vedere volte le comando in mano eh, si sì, ogni tanto che su buffo nel senso che su buffo un po perché eh, ragazzi, ci sono delle, delle mattine che non avete idea di quanto sia svogliata né fare il letto ma vabbè dettagli cioè, e questo è e questo è poi Sistemo bene bene anche l'altra parte del letto e Nel frattempo cerco anche di... Ehm, come dire... di... di dare una bella... Eh, cioè di, di togliere tutte le figure del letto perché mi è stata un po' data una scridata che io sistemo male il letto Ecco, telecomando a posto, ovviamente tutto a posto Tutto, tutto a posto, non proprio però Vabbè niente. Adesso passo al bagno o alla cucina quel che è, passo alla cucina, non so se l'avete visto. Aspettate un secondo. Eccomi qua, passo alla cucina direttamente. E ora eh, ho messo muto anche eh, il video perché no si, sentiva, si sentivano i rumori sottofondo, compresa la TV, perché io senza la TV non ci so stare per ascoltare la tele. E ovviamente metterò un po' di musica sotto fondo se riesco, se no amen, non muore nessuno. E, eccomi qua, ora mi do una sistemata sia al focus della telecamera, ovvero alle riprese, perché so che le riprese sono importanti quando si registra un video per YouTube, video per il YouTube. E nel frattempo cerco anche di eh, dare una bella messa a posto anche ai piatti, lavo piatti, è vero qualcuno me l'ho lasciato, ma non sono perfetta, come, come si suol dire non è perfetta nessuno in cucina, nel lavare i piatti, se se ne lascia qualcuno non succede niente se si lascia qualche piatto in mezzo, è importante lavarli tutti quanti anche se se ne lascia uno in mezzo, ah, raga, chi se ne frega, non non la casa bisogna viverla non è importante quello che va bene non so se mi spiego se mi sono spiegata bene qui sto cercando di eh... cosa sto facendo? ah sì, sto cercando di scegliere l'acqua vedere se è bollente o meno perché io con l'acqua bollente non mi voglio ozionare ma vabbè quelli è un'opinione che non importa comunque vabbè Adesso cerco di mettere il detersivo Dexal, sempre quello a limone che sgrassa tantissimo. E... Ah, qui sto discutendo con mia nonna. Stiamo parlando un po' di alcune cose. Qui, eccomi qui. Sono ritornata. Sì, perché non so dove, dove avevo messo il telecomando. Quindi volevo sapere del telecomando per portarsi Barbara Parmobilli. Appena tornata dall'ufficio dall in posta per fare delle commissione sua e non so di che cosa ma vabbè tagli e lì alla fine ho deciso di ehm, darmi io da farla poi in casa e niente allora spazzata non ho perché mi sono dimenticata ma non perché non volessi spazzare ma perché sì vabbè c'è anche un po' di preghizia non è che ho voglia sempre fare la casalinga ma quando mi riesce di fare la casalinga la faccio ben volentieri anche senza registrare i video e vabbè e lasciatemelo passare poi Stavo lavando i piatti, le tazzine della colazione, anche le, come si vuol dire lo steglio del latte, ovvero la scodella del latte, la, fa, insomma dove si scalda il latte, tutto quel che è, lo steglio vuol dire eh, la pentola del latte, scusate se mi esce ogni, ogni tanto di accento calorese, ma, dialetto calorese, ma siccome essendo in Sardegna mi, intanto mi esce in automatico questo detto caloreso questo dialetto, ma vabbè, non detto, dialetto, scusate e nulla, è tutto lì, adesso comincio a lavare anche il filtro del caffè compreso di caffettiera e alla fine anche lavo pure mh, e, come dire la bottiglia del latte, non so se la lavata, comunque non importa lavo tutti i piatti passo a lavare anche il lavandino e vabbè, faccio una pulizia estrema, veloce ma estrema ecco qua, mi vedete con il detersivo in mano eh, perché sto cominciando a pulire anche i piatti, non solo, le posate e, e le pentole anche quello è il mio solito texel che uso solo per lavare i piatti tante volte mi hanno usato anche per non mi ricordo che cosa lo usa però pare che sia molto buono quel detersivo lì e vabbè dai ragazzi scusate i rumori di sottofondo ovviamente sto registrando questo vocale per eh, vocale si intende per narrazione ma eh, vivendo in una casa ovviamente ci sono anche rumori sottofondo ma va bene così e poi infine cerco di oh mamma mia quanta schiuma ho messo vabbè ecco qua sto i piatti ah raga qua velocizza un po perché se no potete però vedere qui sto notte. velocizzando il video perché altrimenti qui non, si, non se ne esce più e, e niente, praticamente sto cercando di dare una velocizzata a quello che sto facendo attraverso il video editing, non so cosa tutto ne uscirà fuori, perché io con l'editing sono una, veramente una frana. E nulla, praticamente qui sto pulendo tutte le stoviglie, tutto quanto, insomma un bel po' di cose sto facendo, come si può riuscire a vedere. E niente, praticamente qui eh, sto cercando di mm, pulire anche la pentola della, del latte Sto anche dando una, una sistemata all'inquadratura Scusate quella forse la dovrei tagliare ma oramai la lascio, vabbè Distrazioni mie, ho messo a posto anche la panna per il caffè E ho ridato una sistemata sempre all'inquadratura, quelle sono vabbè cose naturali, lasciamo perdere e niente eh, anche lì sto pulendo eh, le pentole e eh, lì lo stesso sto cercando di sistemare e fare spazio per mettere altre pentole lì adesso do una resettata lo stesso al alla, una bella pulita igienizzata all'angolo cottura ai fornelli ai fulchi, vedete? ecco lì lo stesso, finisco lì le piatti, i piattini, i piatti vabbè, parliamo come mangiamo, che meglio va? i piatti cerco di ripulire tutto quanto e igienizzare bene bene a fondo finisco le ultime cose poi filo in bagno, ovviamente nel senso vero della parola che mi do una sistemata e vado non sistemata, nel senso che cerco di andare a ecco qua, prima pulisco la tavola igienizzo tutto asciugo e poi passo al bagno ovviamente allora ecco qui che passo al bagno e questo dando una bella insaponata alla spugna quello dove si pulisce i sanitari e, e nulla e poi ovviamente mi accingo a pulire tutto il ecco il bagno, allora, qui sto il, facendo il vedere che ho pulito fatto, tutto, tutto, ci sono tutto i miei prodotti, ah, la doccia non l'ho pulita, tanto era già pulita ieri, la lì c'è una maschera la che ho da recensirvi cioè tra l'altro, la qui lo so trovate eh, cose che non dovete bello. trovare come bello. gli assorbenti, ma questo questo io non li afferro altamente, questo è un bagno piccolo, Deve. ma chissene, io ah, non ci devo ballare, ma devo solamente fare i prodotti. Questo le, le qui, di, mh, di mh, è di casa e basta. Questo devo fare, devo spiegarvi. Questa è una, una cosa. una casa e, e basta per, vabbè. E A parte le stupidate che sto dicendo, aiuto, e la, la macchina, non mettevo a fuoco, qua il telefonino, quel che è. E e ecco niente. qui. E sto cercando di spiegarvi le cose come vanno fatte. E poi, vabbè. E nulla. Qui sto cercando di. Vedere che ci io sono. I saluto. Ah, se sì, che ci sono. Ecco qua. La cucina è bella ordinata, non si direbbe, ma vabbè, dettagli, e, e niente. Eccomi qui. Allora, qui ho dato una bella resettata, una bella messa a posto come potevo meglio io, come riuscivo io, e, e nulla, ecco qua in tutto il suo bel splendore, nulla. Stessa cosa anche qui, ho sistemato la mia camera, l'ho messa bella a posto, non è tutto quanto come piaceva a me però, una bella ordinata gliel'ho data, una bella messa a posto gliel'ho data, ho messo anche il, vabbè, quel, ecco qua, qui sto guardando la televisione e... stavo, e poi nulla, e niente. Alla fine qui ho oh, messo anche yeah, tappeto. Ragazzi, questo Poul era tutto. Se volete dirmi eh, qualche consiglio o qualche cosa, fatelo pure, non vi spaventate a per dirle nulla, e, fate come se fosse amiche mie, come se fosse, perché sono sicura che amiche mia c'è su YouTube. E niente, fatemi sapere sotto i commenti se anche voi capita di non avere tutta questa voglia come al solito di pulire casa, l'ho fatto non proprio contro voglia, ma quasi però mi sono divertita un casino a pulire mezzo bagno con voi perché si, quello si chiama pulire mezzo bagno, non tutto il bagno, dalla da, da, da, Z. <ride> e niente, mh, ho lavato anche un po' i sanitario, oltre a pulire questo e anche il lavandino, come potete ben vedere e anche perché no, vabbè, l'ho fatto un po' al rifuso del mio letto e basta nulla, allora, io ci vediamo aspettate qua c'è la foto ok e niente eh, e noi ci si in un prossimo video bacio, a presto, ciao